Ora, oggi vi voglio parlare di un sito online per quanto riguarda il personal shopper quindi interessante come cosa prima di tutto il video in collaborazione con lo Chiero, ma se vi piace questo video, se vi sono stato utile e se eh, vi ho dato qualche informazione nuova, mi raccomando di lasciare un commento qui sotto per essere estratto, come sempre, per ricevere un premio. Allora, di cosa vi parlo oggi? Vi parlo di questo sito che lo Chiero eccolo qui e ve ne parlo brevemente allora è un sito online facilissimo dove ci sono personal shopper che eh, selezionano eh, capi appositamente per noi in questo caso il momento della registrazione e comunque vi farò vedere lo screen del sito vanno eh, inseriti tutti i dati anche personali le misure le preferenze di stile anche il budget di prezzo per il vario stile, se i vari stili, i vari stili che si preferiscono, le misure, cosa volendo si preferisce e cosa no, ad esempio io ho inserito che preferisco cose calde e comode, pratiche, ed è, non è eleganti e non è, voglio le gonne perché comunque non le metto, tra le altre cose comunque lo vedremo, ed vanno inseriti anche i colori di ehm, carnagione, di occhi, capelli, l'età ovviamente, tra le altre misure e ehm, anche delle foto in modo da essere proprio precisi ed è sulle, sulla nostra tipologia e dopodiché per, ehm, si può scegliere tra un abbonamento saltuario, quindi quando volete voi, oppure eh, mensile o trimestrale dove una personal shop seleziona apposta per voi i capi del momento allora intanto cosa vi devo dire sì che il servizio ha un costo di 10 euro che pagate una sola volta e vi viene rimborsato ehm, al primo acquisto allora intanto voi provate vedete i capi arrivano i capi li vedete così arrivano così li vedete li provate e poi decidete voi cosa tenere e cosa dare indietro quello che tenete ovviamente lo pagate il resto non lo pagate quindi non è che pagate subito poi fate il reso no pagate solo quello che vi piace quello che volete tenere e però il servizio ha un costo di 10 euro iniziale che però vi viene rimborsato la prima volta che comprate qualcosa quindi comprate qualcosa vi viene rimborsati 10 euro, e quindi è, è una caparra, ecco, è una caparra. Comunque, qui sotto nel box vi lascio anche un mio codice sconto, dove potete avere il 10% sul vostro primo acquisto, non è affiliato, quindi io non guadagno in base alle, agli acquisti che fate voi, tranquille, nel caso. E, oltre a questo, Cato a dire sì, se tenete tutti e cinque i capi di una collezione, avete il 25% di sconto su tutto e adesso voglio vedere apriamola assieme perché voglio vedere è grandissimo che cosa hanno selezionato. Allora, non so se farvelo vedere, apriamo è anche per me la prima volta, quindi si presenta così, vediamo. Intanto c'è questo acqua, ah. 5 articoli facili. Ok, eh, hanno, proprio, hanno scritto le opzioni che loro vedono possibili, quindi andiamo a leggerle un attimo. In questa scatola troverai 5 articoli facili da abbinare. Ok, la prima scelta è il pantalone di Frequent, famoso per la sua comodità, abbinato alla blusa di Esprit Casual e avrai un look perfetto sia per il lavoro sia per il tempo libero. E noi lo proviamo. Come seconda opzione ho selezionato il pantalone di Char Charlior, mai sentite queste marche? Perfetto da abbinare al maglioncino di Frequent che ti darà quel tocco street che stai cercando. Infine non potevo non inviarti il piumino di PIS, un capo di tendenza perfetto per ogni occasione. Ok, allora intanto andiamo a vedere i capi e poi lo proviamo um, i look come li hanno pensati loro. Allora eccoci dunque, siamo nel sito di Locchiero e dopo aver inserito le mail e password per istruzione, in fase qua di in, su profilo inizia a chiedere come ti vesti nel tempo libero e puoi scegliere tra eh, le varie figure, come ti vesti nel lavoro anche qui tra varie figure, con che tipo di taglio ti senti tuo agio, quindi sei dritto, ampio o aderente e cosa vuoi nascondere, cosa vuoi de, invece scoprire, com'è la tua figura, quindi mela, pera, ovale, le varie forme, ok poi di che colore hai gli occhi e i capelli, quindi scegliere che taglia porti di solito e poi ultime informazioni su di te, vari, vari dati, quale stile ti piacerebbe trovare, Eccolo qui, puoi scegliere uno o due, io ho scelto casual o street, ok, e per un abito sono disposto a spendere e eh, a pagare, dai 30-60 al il minimo e oltre i 100 il massimo, quindi si può scegliere anche il budget e oltre altre cose... Ah sì, quali capi preferiresti evitare perché puoi dire cosa non vuoi, ad esempio gli abiti, le camicie, le magliette, gonne, borse, fulade, puoi scegliere cosa non trovare dentro. Nelle ultime formazioni c'è cioè foto, social network, puoi mettere le tue foto ed anche i vari link social e così possono vedere il tuo stile ed è, i colori. È abbastanza completo. Prima è talmente grosso che sta esplodendo e si sta già aprendo, però è nella carta divina, così. Magari vado a tirarlo fuori direttamente io. Il primo che vedo mi sembra bellissimo. Già così. Ok. Ah, esprit, esprit. Il marchio è questo. La taglia è una, 40, no, una M. Scusate, una M. Eccolo qua. E il prezzo è di 39 e 99 e questa è la blusa mm, carina carina fiori con i bottoncini fino in fondo ma adesso la vedete meglio indossata Ho pensato di fare questo video oggi col camino acceso e la manichina a tre quarti ok questo lo mettiamo qui e poi vediamo cos'altro c'è mm, maglioncino ok questo è di Free Frequent La taglia è una S Il prezzo è di 39,95 Ok Fatto in questo modo, fortuna che mi sono accorta Che la telecamera stava finendo la batteria Comunque un maglioncino semplice Fatto in questo modo mm, Carino I colori sono abbastanza fedeli all'originale E poi quante cose ci sono ah sì, i pantaloni, giusto mm, carini il marchio è Charlior taglia una M il prezzo è di 43,90 euro e sono un blu navi mm, classici abbastanza elasticizzati con il ah, la tasca dietro è finta Ah, le tasche davanti con questo dettaglio così carino il bottone e finiscono in questo modo: sto pensando dove riuscire a farveli vedere dopo comunque ok. E il primo è andato adesso qui c'è un altro un altro paio di pantaloni in questo caso il marchio è. Frequent, che abbiamo già visto, taglia S, prezzo di 39,95 e vediamo un po'. In questo caso sono neri, sono con l'elastico quindi finta finta patta. Hanno l'elastico con il le in vita, hanno l'elastico su tutto il dietro, anche in questo caso le tasche dietro sono sempre finte, mentre davanti davanti a una tasca a due tasche sono molto morbidi anche questi e finiscono un po più stretti ultimo capo che vedo è il piumino di cui parlavano mm, colore in fotocamera lo, lo vedete come l'originale e il marchio è Pis, Pieces eccolo qua ok prezzo 49 e 99 taglia m e un piumino semplice fatto così carino con questo collo e e alle tasche fatte così allora io in questo caso adesso metto in pausa la telecamera e vediamo un attimo ok allora ho cercato di posizionarmi nel modo più comodo per voi mi taglio la faccia ma non importa vi faccio vedere la blusa che è carina sinceramente alla fine è a maniche lunghe non come pensavo io leggera e questi invece sono i pantaloni con le tasche non so se la blusa metterla dentro e finiscono stretti molto stretti con le tasche eh, questo doveva essere il primo outfit che loro hanno pensato ovviamente ci si può aspettate ovviamente a questo outfit si può pensare di aggiungere il piumino così non so se è chiuso dove sono le tasche? ah sì, sono qui ecco il piumino devo dire che sarà molto grande molto, davvero molto grande comunque ok molto grande direi che prendere la taglia in meno sicuramente ed eh, vediamo il, secondo, Ora, il outfit. secondo outfit abbiamo il maglioncino questo che comunque va bene con le maniche un po come si dice a palloncino a palloncino e poi e finiscono stretti, molto stretti. Ecco, devo dire che non pensavo e invece eh, credevo che ci fossero dei problemi con la taglia dei pantaloni e invece ci sono perfette, le M perfette, in questo caso il maglioncino è leggero. Ed eccolo qua. Che ne pensate? Questi sono i due outfit. Ed eccoci di ritorno. Allora, come sempre per nate inquadrature, ma questo è il primo video che facevo di outfit indossati e quindi non avevo più idea di come poterlo fare. Comunque, alla fin fine, ho seguito i loro consigli con i loro due look. Mi sembrano cose carine. Ecco, il piumino è largo. È molto largo. La taglia M è davvero larga, quindi quello sicuramente farò il riso. Ah, cosa che non vi ho detto è che nella busta, nella scatola, sono contenute anche le buste, eccole qua, eh, già con, eh, con il nome, con il nome, con i documenti e tutto, per fare il reso, quindi mi sembra una cosa intelligente anche questa. E niente, allora, questo era un servizio che abbiamo provato insieme, così per vedere, perché fanno la pubblicità, in televisione online si vede poi è interessante da provare, da capire, da vedere come può funzionare. E vi ricordo qui sotto nell'info box che trovate il codice sconto del 10% se volete usufruire di questo servizio. Che la trovo un'idea sfiziosa, carina, soprattutto quando si vogliono provare dei marchi nuovi di abbigliamento, perché alla fine marchi che io non conoscevo, ma ad esempio questo il maglioncino, è davvero caldo, carissimo, e la, mh, anche la camicetta, la blusa, la camicetta è davvero perfetta, pensavo fosse da signora, e invece è, è perfetta, al fine sfiziosa, quindi eh, basta, spero di tutto compagnia, vi fatto scoprire un servizio nuovo, e al prossimo video!